qui al salone e per cosa al salone? Per quale motivo? Ma io penso che il salone sia uno degli eventi più importanti di questa città. Un evento che tiene insieme la cultura, tiene insieme la voglia di stare insieme, tiene insieme eh, la voglia di leggere e tiene insieme anche turismo, perché è un evento che porta tanta gente, porta economia sul territorio, un evento di cui parla tutta la nazione, ormai ha anche carattere internazionale. Quindi è un evento che caratterizza la nostra città. Quindi confesercenti chiaramente dalla parte di coloro che usufruiscono dell'afflusso delle persone e quindi tutti coloro che devono gestire questi afflussi, quindi albergatori, ristoratori, cioè tutta la parte commerciale ed economica della città, giusto? Non solo, noi rappresentiamo ovviamente tutta l'aere turismo ma rappresentiamo anche le piccole librerie indipendenti che vivono anche grazie a questo salone perché il salone accoglie anche le piccole librerie indipendenti, è sempre stato molto inclusivo e... Eh, come tutti sapete è un mestiere sempre più difficile, è sempre più difficile tenere una piccola libreria aperta. Noi come associazione cerchiamo di supportarla in ogni modo perché una rete di librerie indipendenti nel territorio è anche un modo per invogliare le persone a leggere. Il salone dura qualche giorno, è molto ricco, è molto frequentato ma a un certo punto finisce. Mentre Confesercenti dopo, dopo il salone come, come continua a sostenere eh, i, i, i, suoi, i, suoi, i suoi esercenti? Insomma? Noi certamente fa facciamo di tutto per sostenere il commercio e il turismo che vivono due anni di grande difficoltà, però proprio questi due anni ci hanno insegnato e ci hanno fatto capire come sia importante avere eh, il valore della prossimità, dei servizi vicino casa e quindi la rete del piccolo commercio è un modo per tenere vive le città, una città con i negozi aperti è una città più bella, più viva e più sicura. Il suo salone personale come cittadino, lei è venuto come visitatore, erano due anni che eravamo praticamente fermi, abbiamo fatto un mini salone, chiamiamolo così, a settembre e adesso invece l'edizione vera della ripartenza, come cittadino. Come cittadino non, appena finirò l'intervista mi faccio un bel giro in questi padiglioni, cercherò le piccole librerie per andare a vedere se trovo qualche libro particolare, perché è sempre un piacere davvero girare per gli stand del Salone del Libro di Torino. Grazie Giancarlo Banchieri. Grazie a voi.